non aspettare ciò che deve arrivare, lui non ti aspetta, si è già incamminato, Nota la vita, bianco, ora non serve più, questa penna ti ha usato, lo scopo, illudersi alla vita uccidendo, angelicamente, futuro stretto, stretto, sempre più stretto,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 L'esempio, quello famoso che arreola la luce, sulla bocca di tutti, sulla pelle di eletti. Quale esempio se esce da uno specchio? Se mi guarda negli occhi dell'altro? Forse essere cieco per ritrovarmi, forse sordo per ascoltarmi, pellegrino di passaggio nel mezzo di una sedia tra passato e futuro, gioco in castro, ciò che hai fatto, ciò che farai. Ecco cosa sei, non sei. E se ti sfugge di essere? lasciate fuggire, grazie, ciao ciao